podcast viene utilizzato per fare un programma editoriale, cioè nel senso tu hai un blog e anziché fare, scrivere un blog, decidi di fare un podcast, quindi con l'auto. Ciao Claudia, sai che qui dai, dal mio, dalla mia finestra a Quaid City ci sta proprio in questo momento il sole che sta tramontando, c'ho cioè Quaid City, la, lo skyline qua di fronte, proprio dove vedo te in questo momento, e, e c'è il sole che sta tramontando, che siccome qua sono a Quaid City, in Medio Oriente, sotto l'Iraq, l'Iran, eh, vicino all'Arabia Saudita, tutta questa zona qua, che in realtà è a due passi da Dubai, però cioè, nel senso nell'immaginare sto sotto l'Iraq, ehm, c'è questo sole enorme in quel Medio Oriente che occupa praticamente tutta la città, gigantesco, rosso, rosso, rosso, rosso, che sono poi i colori di questa parte del mondo, quella del deserto che sta in questo momento tramontando là in fondo. Dici chi sei? Allora, ciao, sono Damiano Crugnali e sono un giornalista che... Mi viene da dire un giornalista fallito e invece no, nel cioè, senso sono un giornalista che cerca di fare il giornalista nonostante questa professione è veramente un casino è complicatissima. E sono il corrispondente dell'Agenzia Giornalistica Italia per il Medio Oriente e poi collaboro con altri giornali, media, una collaborazione con Sketch G24 dove mi occupo di tecnologia. E ho fatto un po' di, di servizi sui podcast sul mondo dell'audio che è la mia ultima passione, una passione ormai che mi porta avanti da un paio di anni e che sto diciamo approfondendo in tutte le salse chiedami cos'è un podcast per chi non lo sa i podcast sono quelle trasmissioni in audio che tu ascolti su spotify o su Spreaker, molto in italia perché c'è da dieci anni forse di più eh, anzi non lo diciamo, sono... la differenza rispetto alla radio sono che i podcast sono trasmissioni on demand. È successo che i primi esperimenti radiofonici online si resero conto che le persone non ascoltavano il programma, già da un po' in realtà con l'avvento di internet, i primi esperimenti fatti bene, tipo Monopol24, si resero conto che il podcast, cioè le persone ascoltavano le trasmissioni non in diretta, ma nella stragrande maggioranza dei casi indifferita, quando gli pareva on demand, il modello alla Netflix, cioè me lo ascolto quando mi pare, dove mi pare. Ecco, il podcast è questo, cioè, tant'è vero che tanti eventi nel mondo come Radio Revolution si trasformano, un grande evento nel mondo dei podcast, si trasformano in Podcast Revolution, diciamo che, nelle ricerche online sai quando si dice, si dice ma io lavoro nel web o nel digital? Qual è la parola da utilizzare? La parola, la parola podcast ha iniziato a prendere un sopravvento su tutto il resto. mi ricordo quando dovevo utilizzare la, la definizione cosa metto? Web specialist o digital specialist? Digital mi ricordo che al tempo aveva più ricerche rispetto a web specialist su LinkedIn che mi serviva la definizione per trovare clienti e lavoro, avevo messo Digital Specialist. Siccome in questo momento c'è tanta gente che si sta affacciando al mondo del podcast, eh, provo a raccontarvi in maniera semplice con il mio linguaggio da giornalista che non fa il podcast di mestiere, lo faccio anche, però tendenzialmente, cioè nel senso, mi sono messo in questa, in questa prospettiva, cioè io Damiano Pognali, giornalista, provo a raccontare a una persona tipo un, un una persona che vuole capire meglio che cos'è il podcast rispetto alla radio, rispetto a, a tutta una serie di altre cose che riguardano l'audio, cioè, nel senso perché chi fa la radio fa la radio, chi fa il podcast fa il podcast, e questa è una domanda banale, alla fine fanno tutti e due più o meno la stessa roba, io all'interno di questa podcast master la sposto, passo a spiegarti bene bene che cos'è questo fenomeno, lo inquadro eh, con un po' i comunicati, le, le informazioni che ho ogni giorno da, dai vari player del settore. E, e in maniera ordinata ti accompagno a conoscere il fenomeno e a mettere sul turno podcast e per chiunque già fa podcast, dice non ho bisogno di capire più. In realtà no, perché la domanda che si fanno tutti è come faccio a crescere su un podcast, come faccio a come funzionano le statistiche, come, come faccio a pubblicare. Cioè le, le domande più banali, c'è cioè, se uno si mette su Spreaker, che stavo poco fa proprio parlando con il capo dei contenuti mondiali di Spreaker, uno dei più grossi podcaster del mondo, italiano tra le altre cose, sebbene al nome inglese, e lui mi stava spiegando un po' di, di cose. Sono riservate però quelle cose che posso dire che posso raccontare ecco cioè nel senso mi fa piacere poterle condividere siccome ho la fortuna da giornalista rispetto ad altri player, player del settore che invece ci fanno business ho accesso a tutta una serie di informazioni conosco una serie di, di, di robe che chi magari sta dentro ad esempio speaker non ti può dire perché ovviamente c'è cioè, lavoro dentro speaker e quindi oppure cioè, oggettivamente ti spiego lato da giornalista, cioè nel senso ti racconto proprio mh, terra a terra come ti metti a fare un podcast. Chi è che oggi ha il suo podcast? Principalmente, come viene utilizzato e da chi? Il podcast viene utilizzato per fare un programma editoriale, cioè nel senso tu hai un blog e anziché fare, scrivere un blog, decidi di fare un podcast, quindi con l'auto. Cioè, nel senso, sei un'esperta, adesso non so, Claudia, tu sei un'esperta di comunicazione, però ci sarà una roba che ti appassiona di più all'interno della comunicazione, non lo so, l'intelligenza artificiale, sei un'esperta di intelligenza artificiale, decidi di raccontare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale da zero a, alla conquista del mondo, anziché in un video, in un podcast, in un audio, lo potevi raccontare in un testo scritto, Oggi c'è questo nuovo media in più. Cioè mi piace, mi piace questa frase di Daniel Daniele, il capo di Spotify, che dice il mercato dell'audio dell vale un decimo rispetto a quello dei video negli Stati Uniti. Non so se la proporzione più o meno è questa. Cioè tu pensi che le tue orecchie valgano un decimo dei tuoi occhi? Io non credo questo. E purtroppo invece fino all'altro ieri era così. E invece da un po' di tempo, grazie soprattutto a Spotify che ci sta investendo un sacco di soldi, Daniel Inca l'autore di Spotify, eh, l'audio, la narrazione in audio sta adesso avendo un pubblico, cioè mentre prima c'era il vuoto, adesso una serie di player, a partire appunto da Spotify che ci sta investendo dall'angate di miliardi, stanno creando insomma un mercato. Quindi oggi se tu fai un podcast, se prima non ti ascoltava nessuno, adesso almeno hai un po' di pubblico. Ovviamente c'è anche tanta più competizione. Ho creato questo progetto con una delle robe che faccio è questo. È... Cioè, ti spiego come emerge. Eh, allora, abbiamo, abbiamo avuto l'interruzione e ho approfittato per mettere un po' di cuscini ovunque. Questo lo spiego nella masterclass, proprio come avere un audio migliore. Io purtroppo sono negli studios di casa mia, quindi ho proprio quello che ho, perché come tutti voi in Italia, anche io qui sono bloccato, tra l'altro noi abbiamo il coprifuoco e, e hanno bloccato tutti i mezzi e tutto quanto, quindi cioè nel senso se esco mi metto in galera per tre anni, quindi niente, cioè, mi sono dovuto arrangiare qua negli studiosi di casa mia con quello che ho e, e siccome non è la prima volta che mi trovo in una situazione del genere, spiego proprio come insonorizzare l'ambiente. Normalmente passa dal mettere dei cuscini, tutte queste robe qui. Nel, nella Masterclass lo spiego proprio bene come com crearti uno studio dal, da Milano a quei City, a un sacco di altri posti di guerra dove sono stato, cioè nel senso crearsi il luogo adatto per fare... Per fare i podcast è la prima cosa. Anche, passa anche dal microfono, cioè scegli il microfono giusto per la situazione giusta. Io non ho neanche un buon microfono in questo momento, eh, però insomma facciamo, facciamo quello che possiamo. Beh, comunque credo che la tua masterclass sia fondamentale per chi si approccia ai podcast e vuole imparare. Pure perché, pure perché non c'è nient'altro in questo momento. E, e allora niente ho pensato di fare questa roba qua, che di fare questa masterclass e di donare metà del ricavato a fine aprile in beneficenza agli ospedali d'Abruzzo. E poi capiamo un po' se cioè l'emergenza continua quello che succede. Però ho messo un prezzo che è relativamente, cioè se in cioè questo periodo tutti danno, visto che tutti fanno delle cose gratis, io ho pensato: crea una roba che in questo momento non c'è, cioè ad oggi è il miglior prodotto di di audio, li ho visti gli altri, cioè, nel senso credo di aver fatto una roba aggiornata, fatta bene, editata bene, con le telecamere professionali e tutto, e metto un prezzo giusto per quello che è, che qualcuno potrebbe anche pensare che è alto, però in realtà io ci vado a guadagnare quasi nulla, cioè tra tasse e tutto cioè, sarà un 30 euro circa lì, in quel, intorno a quella cifra là, perché metà va alla alla Regione Abruzzo, che agli ospedali della Regione Abruzzo. Beh, complimenti! Informato. Sì, e in questo modo aiuto la mia terra. Complimenti, è una bellissima iniziativa. E io adesso spero che tutti quelli che ti stanno guardando acquistino la tua Masterclass. È utile a chi? Non solo a, ai personaggi famosi, ma è utile anche per le aziende avere un podcast. Sì, assolutamente, perché ad oggi, a parte che siamo all'inizio, eh, è una delle strategie, cioè nel senso come c'hai il blog aziendale, come c'hai il video, è giusto avere anche un podcast. Mentre prima dicevi, guarda, ne posso fare a meno, ad oggi, cioè, a parte che è molto semplice da fare rispetto a... va fatto bene, io lo spiego in poche parole come fare, spiego poi come si usano i programmi di editing sceglierli anche però è molto semplice e hai un nuovo media con cui comunicare che poi puoi mettere su gli assistenti vocali insomma c'è un sacco di modi per veicolarlo podcast e alexa piuttosto che questi, questi assistenti vocali che ci sono ora eh, che integrazione ci sono fra loro se cioè, tu lanci un podcast lo puoi ascoltare su alexa che fa oggi un po da radio alex o google home All'interno della Masterclass ti spiego come farlo, cioè tu puoi andare a pagare 100 euro per farti la tua app su Alexa, ci sono un sacco di video su YouTube che ho fatto anche io, tra le te, così ho fatto un video su YouTube gratis totalmente, in cui ti spiego dall'A alla Z come fare il podcast. Secondo me molti, molte persone lo hanno usato per farsi la propria skill gratuitamente, Tutte le integrazioni in più, ho pensato, come ho visto che la gente mi dice, eh ma non lo spieghi, cioè la, molti lo, lo usano per farsi la propria skill, e metà mi dice, eh ma non me lo spieghi bene, e certo devi far seguirti nove minuti di video per spiegarti mh, tutte le cose, per capire, per avere una panoramica complessiva. Mi sono reso conto che YouTube non è il posto giusto per capire tutte queste robe qui, per avere proprio, cioè un'altra volta io ti spiego come fare la pubblicità su Spotify, non la fa nessuno. Cioè, io, io ti spiego come poter fare la pubblicità su Spotify su YouTube il video non se ne visto nessuno lo stesso video, gratuito perché su YouTube non c'è quell'attenzione giusta per spararti 10-15 minuti di video con attenzione tecnici, invece ho pensato che un luogo dove tu paghi quindi nel senso fai un investimento per formarti è il luogo giusto dove veicolare quel tipo di video, poi continuerò ovviamente a fare video gratis su YouTube che servono a tutti, a quelli che non possono permettersela e per una formazione più organizzata, gli stessi video fatti bene, montati meglio e con la mia assistenza anche personale, che creo con tutte le persone poi che si iscrivono a questa Masterclass, io vado a, a, a offrire insomma. Quali sono i podcast che tu segui? Allora, io seguo, uh, in realtà seguo soprattutto podcast di documentari, ovviamente in questo periodo li sto seguendo tutti perché lo sto studiando il fenomeno, lo sto scrivendo, lo sto... però diciamo che sto seguendo un po', li, li seguo un po' tutti. Io normalmente seguo i podcast giornalistici, di approfondimento giornalistico o quelli diciamo quelle che chiamo racconti veri. Mi piace molto dei demoni urbani, degli ascoltabili. Mi piace moltissimo Buio, il nuovo podcast di Pablo, Pablo Trincia. Mi piace il podcast La Piena, che puoi ascoltare dentro Audible, di Matteo Caccia, che è uno dei pochissimi che si riesce a far pagare per fare dei podcast a livello proprio creativo per uno che scrive. Molto bravo Matteo Caccia, da autore. In lingua inglese mi piacciono i podcast della Marvel su Stitcher. Io non ho un podcast, trovo un sacco di miei podcast online, che faccio per altri, però il mio, io personalmente non ho un podcast in questo momento. Dove raccolgo tutti mie, i miei podcast e, è al mio nome, ce l'ho chiamato Il Bello del Web Audio Experience, il podcast di Damiano Croniali, ma è per esserci, per studiare, per avere dimentichezza con il, il, il mezzo. Ad oggi non ho un podcast, però lo avrò a breve, devo, devo partire. Ho una mezz'idea, che è quello di Storia del Medio Oriente, che cioè raccontare a me piace la storia raccontare racconti giornalistici insomma quella roba lì mi piace fare e insieme ai miei colleghi giornalisti che pazzi hanno da questa parte del mondo in italiano stiamo facendo proprio il podcast là tu hai fatto anche dei documentari sì un sacco video eh, infatti... io sono un autore sono un, un, un creatore di contenuti cioè mi piace fare in video in questo periodo sono in fissa con i podcast <ride> bene bene allora adesso a fine video metteremo tutti i riferimenti della tua masterclass e, e speriamo di raccogliere anche tanti soldi da donare alla regione eh, Abruzzo cioè, spero veramente che questo progetto al di là del, poi del, di quello che raccoglierà cioè, sia veramente una, un misto un, un, un qualcosa che poi aiuti la community dei podcaster che è molto bella cioè, ve la consiglio molto bene, cioè nel senso è quella roba pionieristica un po' che avevamo, che avevamo con YouTube all'inizio dove non ho potuto partecipare, in questo momento si sta creando la stessa cosa intorno al mondo dell'audio. Una bella comunità, una la sto creando anch'io, ci sono tanti altri gruppi, soprattutto il lingua inglese che ha la maggior parte del mercato, però si sta creando un bel gruppo, un sacco di bella gente, spero che questa masterclass qui aiuti. Altri che fanno lo stesso alla stessa roba, cioè insomma formazione su questo mondo qua. e Ci si aiuta insomma a vicenda a capire meglio questo mondo e a fare dei prodotti editoriali fatti bene per il mondo dell'audio. Perché le orecchie si meritano questo insomma. Le community dove si trovano? Nei gruppi di Facebook? Molto nei gruppi di Facebook. Il mondo dell'audio c'è cioè questa roba qua di usare Slack anche. Sempre meno, mi, mi rendo, cioè nel senso conto, su, ci sono dei gruppi su Slack, eh, sì però principalmente su Facebook Su Facebook e eh, qualche gruppo su Telegram anche ho visto. Uno l'ho creato io ad esempio, la tribù dei podcaster in italiano su Telegram. E mentre il gruppo su Facebook come si chiama? Podcast, la tribù Italia. Grazie di questa opportunità. Un saluto a tutti. E se bazzicate su www.podcastmastertas.best, perché era l'unico dominio libero con quel nome, quindi me lo sono per ah, un costo recente, se no, costano un po' di più. Eh, L'ho preso e mi sembrava anche un bel nome: Podcastmastertas.best. Punto best dice già tanto, no? Sì, sì, però era perché era quello disponibile, avevo, <ride> avevo la scritta là, cioè, so, mi sono fatto un'auto, un un, ho pensato un attimo e ho detto, ma hai fatto qualcosa di best? Non lo so, cioè ci ho provato, insomma, quella è la mia cosa, <ride> poi chi, chi, chi pazzicherà me lo dirà, insomma. È proprio un sito, cioè Docker, sono preso una, una ho creato una piattaforma che non è stato semplice. Eh, dove uno può fare trovare tutta una serie di informazioni aggiuntive poi può dialogare con me, insomma, là dentro ci sono un sacco di note una roba mia dove posso poi mettere degli aggiornamenti anche eh, magari cioè, cioè, vedo che c'è tanta gente che vuole avere degli approfondimenti sul fare editing e posso mettere degli upgrade insomma è un bel, un bel posto per una persona che vuole studiare come fare cose. Grazie mille di tutte queste informazioni che ci hai dato, di aver fatto questa masterclass. Così diventeremo tutti dei maghi. Dei podcast. Ciao Bene. Damiano. Un buon a tutti. Ciao. <ride> Ciao.